I giorni di sabato prima erano giorni di riposo, adesso, in Amici dei Bambini, sono giorni come tutti i giorni. Ci stiamo preparando per accogliere il gruppo di Carpenen, che tra poco parte per l'Italia. Bambini per la pace, che sia pace in tutto il mondo.